In questo esercizio dobbiamo trovare il dominio di questa funzione. Avendo delle frazioni dovremo imporre tutto quello che sta sotto diverso da 0. In quella più grande avremo 2 meno 1 fratto x che moltiplica 4 meno x quadro tutto diverso da 0. All'interno della parentesi avremo un'altra frazione, quindi quello che sta sotto la frazione diverso da 0. Questo è un sistema. Nella prima dividiamo in due parti. 2 meno 1 fratto x diverso da 0, e 4 meno x quadro diverso da 0. E nella seconda basterà spostare il 4 dall'altra parte e capire segno, quindi x alla seconda diverso da 4. Facendo la radice quadrata da noi membri avremo che x sarà diverso da più o meno la radice di 4, cioè più o meno 2. In quella superiore invece dovremo fare il minimo come multiplo, quindi x, 2x meno 1 diverso da 0, eliminiamo il denominatore perché abbiamo le condizioni di esistenza, e da 2x meno 1 diverso da 0 troveremo x diverso da 1 mezzo. Vediamo gli intervalli. In questi quattro punti la funzione non è definita. Avremo da meno infinito a meno 2, unito da meno 2 a 0, unito da 0 a 1 un mezzo, unito da 1 un mezzo a 2, unito da 2 a più infinito.